Buongiorno a tutti e benvenuti al settimo episodio di Gtalks. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. Nel corso del primo episodio avevamo parlato di Purpose come comune denominatore di due trend che avevamo osservato. Il primo, relativo al mercato globale, parte con il fenomeno che McKinsey ha battezzato come Great Resignation, ovvero il boom delle dimissioni osservate nel periodo precedente pandemico e post-pandemico, e poi è proseguito con lo studio di modelli organizzativi alternativi basati su eh, dinamiche antigerarchiche e su leadership definibili come gentili. Il secondo fenomeno, osservato invece sul mercato assicurativo italiano, fa riferimento alla forte crescita del mercato salute osservata negli ultimi anni. Questi due trend apparentemente distanti e lontani tra loro in realtà eh, li vediamo legati da un filo conduttore che è una conquista, ovvero la comprensione del fatto che eh, diventa prioritaria e essenziale la tenuta mentale come valore all'interno della vita e anche del, del lavoro. Quindi si capisce da qui eh, come questo tema stia diventando centrale in tanti contesti. Pensate che addirittura a Londra di recente eh, hanno aperto dei negozi di barbieri eh, in cui coloro i quali operano i tagli dei capelli si occupano anche di sfoltire le ansie eh, dei clienti attraverso appunto counseling e mental coaching. Da qui si capisce appunto quanto il purpose può essere importante, però per arrivare a, a definire questo, eh, a spiegare questo concetto è importante fare una premessa e soffermarci sulla eh, definizione del concetto di purpose all'interno di un'organizzazione e facendo anche eh, una, una precisazione. Il purpose è l'idea primordiale alla base di un'impresa, il motivo per il quale essa esiste e il problema che vuole risolvere. Se vogliamo diventa addirittura più importante del profitto. Il profitto in un'impresa eh, eh, con purpose diventa una conseguenza e la fine di un circolo virtuoso. Per quanto riguarda invece la precisazione, mh, spesso... Si assimila al purpose un concetto di natura etica, che però non è necessariamente legato a questo tema. Piuttosto quello che possiamo dire è che il purpose deve essere alto. Alto si intende qualcosa che sia in grado di far sognare le persone, di, di motivarle, di spingerle verso una fidelizzazione, siano essi dipendenti di questa impresa o clienti della stessa, in un'epoca che è sempre più caratterizzata da un contesto di, di incertezza. Sì, l'incertezza è fondamentale. Noi stiamo entrando, siamo entrati nella terza decade del nuovo millennio. La seconda è stata fortemente caratterizzata dalla comprensione, dall'attestazione del fatto che la risorsa limitata era il tempo. Abbiamo parlato per tanto tempo di economia di velocità, economia di velocità quindi nella quale era necessario adattarsi il più velocemente possibile a dei cambiamenti che erano sempre più veloci. La terza decade del nuovo millennio invece si è aperta con l'assalto al Campidoglio negli Stati Uniti eh, e forse questo ci sta dando una misura di quella che è una transizione da una risorsa limitata a un'altra risorsa limitata, probabilmente addirittura in via di estinzione, eh, la verità. In un'epoca dominata dalle fake news, nella quale l'intelligenza artificiale è capace di uh, creare immagini fotografiche che uh, assomigliano in tutto e per tutto a un essere umano, ma non fanno riferimento a un essere umano. Uh, un'epoca in cui non riusciamo neanche più a metterci d'accordo su temi trasversali e oggettivi per tutti, come, uh, come la pace, Uh, può essere forse che, sarà, che sia il purpose una, una bussola da guardare per, per arrivare, non dico alla verità, ma almeno a qualcosa che in buona fede ci sembra giusto? Parliamo oggi di purpose insieme a Vittorio Giusti. Uh, Vittorio Giusti è un executive poliedrico con una continua eh, voglia di imparare e di migliorarsi. In questo momento si occupa di tematiche che sono al centro dell'incrocio esistente tra assicurazioni, psicologia e tecnologia. E chiunque abbia ascoltato una delle puntate precedenti di G-Talk sa benissimo quanto questo incrocio ci stia a cuore. Benvenuto Vittorio, grazie di essere qui. Nell'introduzione alla puntata ho fatto leva sull'aspetto della tua poliedricità, no? la ricchezza delle esperienze che fai vorrei affrontare il tema, il tema Purpose insieme guardando un po' anche, sfruttando questa, questa ricchezza di esperienze eh, che hai avuto. Vorrei quindi partire col tuo cappello di amministratore delegato di compagnie di assicurazione per chiederti perché è importante che una compagnia assicurativa abbia un purpose in relazione al mercato che serve e ai clienti che vuole soddisfare? Ciao Marco e grazie per l'invito a partecipare a Gtalks. Parto proprio da questo punto. Perché è importante che una compagnia assicurativa abbia un purpose, uno scopo? Perché secondo me per troppi anni, diciamo, il messaggio che è passato ai nostri clienti è abbiamo ottimi prodotti, siamo molto veloci nella liquidazione dei sinistri, eh, ti facciamo fare un preventivo in tre clic, eh, siamo semplici, cerchiamo la semplicità. Ma in realtà c'è molto di più. Eh, non basta più dire queste cose. Perché questo è il cosa facciamo e come facciamo il nostro mestiere di assicuratori ma c'è qualcosa di più profondo, di più importante per legare un cliente a un brand, che è il perché lo facciamo, perché facciamo il mestiere di assicuratori. Ora, il senso di appartenenza a un brand sta tutto qui, sta in, in un perché, in una motivazione profonda, in uno scopo alto. Facciamo un esempio. Qual è, ecco, secondo te, il, il brand di motociclette più importante al mondo? Harley? Beh, Harley Davidson, no? Mi sembra, mi sembra ovvio. Allora, sai qual è la mission di Harley? Sai cosa dice Harley? Il suo no. statement, il suo scopo? Dice, non esistiamo eh, soltanto per costruire macchine, ma per l'infinita ricerca di avventura. Mm? Ora, confrontiamo un attimo questo statement con quello di Kawasaki, no? Grande brand, importante, riconosciuto. Sai cosa dice Kawasaki? Dice, il nostro obiettivo è avere clienti che guidano le nostre moto con piacere e in totale sicurezza. La vedi la differenza sostanziale? Un Cioè, uno scopo, io voglio avere clienti e gli do delle buone moto sicure che si guidano con piacere. Kawasaki. Harley, l'infinita ricerca di avventura. Ora, non so, eh, se ti dicessi, eh, hai mai visto qualcuno con un tatuaggio del brand Kawasaki sul braccio? Penso no? di no. Hai visto qualcuno con, con il, il tatuaggio di Harley? Cioè l'appartenenza la, la al brand sta in uno scopo alto e quindi non basta dire sono bravo a fare l'assicuratore ma è il momento di dire perché faccio l'assicuratore? Ora la buona notizia è che anche noi assicuratori da qualche anno abbiamo cominciato a spostare questo purpose, no? l'abbiamo cominciato a avvicinare a uno scopo alto, quindi non senti più nessuno dire pago velocemente i sinistri, ma um, gli statement adesso sono al tuo fianco quando hai più bisogno, uh, proteggiamo il progresso dell'umanità, sto un po' parafrasando alcune cose che, per, per non citare dei brand, ma insomma sono molto simili a, a questi statement che sentiamo, uh, ci prendiamo cura della tua vita uh, e dei tuoi sogni. Ora, il problema è che molto spesso, troppo spesso, quello che osservo no, nel, nel panorama delle compagnie di assicurazione, che questo enunciato rimane eh, nel dichiarato. Quindi non lo vedo ancora nel vissuto di un contesto, di una relazione con un cliente. Cioè tutti dichiarano valori altissimi, tant'è che molto spesso le dichiarazioni valoriali si assomigliano. No? Se andiamo a leggere no, la, la sezione Our Values, Our Mission, Our Vision sui siti, sembrano tutti uguali. Poi però bisogna capire come vengono vissuti questi valori. Io ho fatto un esercizio qualche tempo fa e l'ho chiamato il funnel dei valori, un po' come c'è il funnel delle vendite, no? uh -huh. come un valore prospect o un cliente prospect si converte in un cliente attuale, così anche i valori prospect, cioè quelli dichiarati a livello alto, come diventano poi qualcosa di realmente vissuto e testimoniato e che il cliente percepisce con un senso di appartenenza forte. Ecco, quello che ho notato è che il dichiarato di scopo, il dichiarato di purpose a livello alto, molto spesso perde, quindi converte si direbbe noi, in un funnel, oh, perde in termini di conversione sulla comunicazione che non è efficace, che non è fatta con i toni giusti, con no? quei tratti eh, di, di, di personalità di brand che sono adeguati. Quindi c'è un primo punto e perdiamo lì qualche cosa. Poi c'è la comprensione di questi valori, a volte questi statement sono anche troppo alti, troppo complessi, troppo articolati, servono parole semplici, concetti che arrivano. Quindi dopo la, dopo la, la, la comunicazione c'è anche la comprensione. Ma il punto fondamentale dove, dove si perde veramente il senso del purpose è nella coerenza tra quanto viene eh, dichiarato a livello alto e poi tutti gli artefatti visibili e anche invisibili di una relazione tra una compagnia di assicurazione e un cliente. Ecco, in questi artefatti, in queste singole situazioni, in questi touch point, in questa conversazione con un contact center, in questo dialogo con un agente, in questa diciamo uh, uh, comprensione o meno de de della complessità di un documento, ecco è lì che perdiamo tantissimo dello scopo alto di una compagnia, è lì che si crea una distanza fra il cliente e la compagnia e quindi torniamo ai luoghi comuni, gli assicuratori non ti pagano mai, i sinistri, uh, ecco il grande lavoro da fare è tutto qui. E parlando di valori, non, non mi riferisco solo a valori etici, intendo scopi alti, scopi importanti, qualcosa che veramente muova le persone nel profondo. Oggi si fa un gran parlare di ESG, no? di tematiche anche ambientali, di, di, di, di, di, di governance eh, sociali e quant'altro, quello che sto notando è che molto spesso in queste grandi organizzazioni si tende a dire eh, nominiamo un responsabile ISG, affidiamo questo compito a un chief, eh, qualche cosa officer, no, che si occupa di questo, così deleghiamo a qualcun altro. Ma queste sono materie che non si delegano, queste sono materie che si impersonano. I valori no, no, non si delegano, i valori non si impongono, i valori si testimoniano. Perfetto modo di introdurre quello che è il tema successivo e il secondo cappello che ti, faccio, che ti faccio indossare oggi, quello del, del coach e dello psicologo. No? Eh, le assicurazioni da questo punto di vista hanno due elementi di, di, di preoccupazione. No? Uno, quello a cui facevi riferimento tu, che è una reputazione che non è proprio perfetta agli occhi dei clienti, questa, questo questa frequenza di disaccordo tra la percezione che, e, e, e questa percezione negativa che talvolta hanno i clienti dell'assicurazione. Però c'è anche una seconda dinamica che è da considerare. Sappiamo che le assicurazioni tipicamente lavorano in un modello B2B2C, quindi sono organizzazioni molto complesse e da un punto di vista di numerosità delle, del, dei, de, degli impiegati, delle persone e anche da un punto di vista di eterogeneità. Eh, abbiamo dipendenti, tanti dipendenti, abbiamo imprenditori come gli agenti che si occupano di distribuzione, quindi di vendita, quindi estremamente delicato anche rispetto a quello che è la mission aziendale. Abbiamo altri tipi di professionisti esterni, pensiamo ai periti, quindi è un tipo di organizzazione estremamente delicato. Da, da, da diversi punti di vista. Quindi la seconda, la seconda angolatura dalla quale vorrei vedere il tema Purpose è proprio a livello organizzativo, in due versanti. Primo, l'azienda assicurazione come organizzazione, quindi il connotato di gerarchie, la modalità con la quale i team interagiscono tra di loro, eccetera. E poi volevo toccare approfondire un attimo il tema che hai anticipato prima relativo al fatto che i valori si vivono a livello di singolo dipendente si testimoniano a livello di singolo dipendente questi due ambiti secondo me sono estremamente delicati perché il purpose non è soltanto qualcosa che ti aiuta sul mercato a essere riconoscibile ma anche qualcosa che tiene stretto a te quelli che sono i talenti e le persone che ti fanno essere un'impresa migliore giorno dopo giorno no? certamente come come tu hai detto le, le, orga, le grandi organizzazioni e in particolare le compagnie di assicurazione sono entità particolarmente complesse. Eh, si basano su modelli rigidamente, eh, modelli organizzativi, rigidamente funzionali, eh, a volte diciamo anzi molto spesso sono addirittura prescritti dal regolatore no? determinate eh, formalità organizzative e quindi diciamo queste organizzazioni complesse si descrivono e si scandiscono con organigrammi, funzionigrammi, mansionari, quindi qualcosa di veramente prescritto e descritto. Non a caso parliamo di job description quando dobbiamo assumere una persona, quindi definiamo esattamente a monte quello che deve fare e a fronte di questa job description poi appiccichiamo delle etichette alle persone chiamate job title. No? La comunicazione è gerarchica, la comunicazione è sempre gerarchica, ascendente e discendente, stratificata su layer organizzativi. Le singole funzioni tendono poi a diventare dei silos funzionali, appunto, dove si, si creano dei fenomeni no, molto noti in psicologia dei gruppi e in psicologia delle organizzazioni, che è il fenomeno dell'in-group versus out-group, quindi noi della funzione, che ne so, marketing, eh, e gli altri di un'altra funzione li vedi molto spesso, trovavo ass assolutamente divertente, le pause pranzo dove li vedevi per gruppi, no? continuavano a stare fra di loro, quindi dei silos funzionali di persone non, si non sufficientemente interconnesse tra di loro. Quindi le organizzazioni tradizionali si fondano su gerarchie verticali e non su dinamiche conversazionali orizzontali. Questo è un punto, è un punto importante. Quindi, a fronte di questa organizzazione, tutto si risolve in task management, si assegnano dei compiti, si eh, esige una sorta di due date, quindi esegui questo compito secondo questa descrizione e prescrizione entro questa data. Tutto questo soffoca, se vogliamo, degli aspetti no, di, di creatività, di, di, di, di innovazione, eh, di partecipazione, eh, fatemi dire, anche emotiva no, della, della persona al lavoro. Poi c'è un altro aspetto che va, che va sottolineato. Le aziende tradizionali, le, le compagnie non, non fanno eccezione, pianificano il futuro attraverso attività quindi, di previsione, eh, quindi prevediamo che a un anno, a tre anni, a cinque anni avvenga questo, quindi facciamo previsioni eh, di mercato, previsioni eh, di rischio, previsioni complessive di evoluzione tecnologica, di tutto quanto serve per immaginare un futuro. A fronte di questa pianificazione, a fronte di questa previsione, Uh, predisponiamo piani di investimento, predisponiamo una serie di modalità che portano avanti questa organizzazione. Ora, il problema è che ci stiamo rendendo conto che anche il futuro non è più quello di una volta. Cioè questo futuro a lungo termine eh, non è più, cioè, dovremmo essere dei profeti, per cercare di capire che cosa succederà fra cinque anni. Abbiamo visto evoluzioni tecnologiche impetuose, abbiamo visto eh, sorprese pandemiche piuttosto che purtroppo belliche, quindi situazioni imprevedibili che si manifestano con una turbolenza e con una frequenza sempre più accelerata. La tecnologia ne è il caso principale. Allora il futuro, e non è più un futuro a lungo termine, il futuro è diventato un futuro istantaneo, Cos'è il futuro oggi? È una successione, una successione di cambiamenti nel presente. A fronte di una successione continua di cambiamenti, cosa deve fare un'organizzazione? Deve essere flessibile e adattiva. Le persone devono vivere in un contesto ispirato da uno scopo, dal purpose di cui stiamo parlando, devono avere eh, il trust no, dell'organizzazione per essere responsabili verso una delivery a fronte di uno scopo alto che cambia continuamente, che non può più essere descritta e prescritta. E allora la parola chiave di cui secondo me sentiremo parlare molto nei prossimi anni non è la job description, ma è il job crafting. No, che è un, un, un, un dire eh, diciamo, a una persona al lavoro perché fai certe cose, cosa vogliamo ottenere, qual è il nostro grande scopo e poi decidi tu come farlo, decidi tu quali sono le modalità migliori sulla base delle tue caratteristiche, delle tue competenze, delle tue attitudini, del contesto e del momento in cui ti stai trovando. Il tutto eh, abbiamo visto anche in un mondo che ha abbattuto con una velocità, diciamo un'accelerazione ovviamente dovuta alla pandemia, ma queste barriere spaziali e temporali dell'organizzazione sono ormai, fammi dire, superate. Oggi si parla di, di lavoro ibrido, si parla no, con questo termine un po' italiano di smart working, che infatti gli inglesi non usano, l'abbiamo inventato noi in Italia, questo, questo smart working che sembra lavoro furbo, no? perché diciamo, non è un lavoro, l'intelligente sarebbe clever, no? quindi è un smart, quindi è un modo un po' astuto di starsene a casa. No, non è così. Diciamo le categorie a prioristiche, no? se, se, se, se pensiamo a Kant, alla critica della ragion pura, Kant sosteneva che lo spazio e il tempo sono categorie aprioristiche, quindi che vengono prima dell'esperienza umana. Quindi l'esperienza umana e l'organizzazione, l'azienda, esistono in quanto contestualizzate in uno spazio e in un tempo. Mi pare abbastanza evidente che, non me ne voglia il grande filosofo tedesco, ma tutto questo è abbastanza superato, perché la decontestualizzazione spaziale e temporale è diventata ormai quello che molti chiamano il new normal. Ora, a fronte di questa uh, diciamo dispersione sistematica e non occasionale di persone, di organizzazioni, di, di, di, di, di, di dipendenti, di assicurazioni, perché di questo parliamo, dispersi sistematicamente nel tempo e nello spazio, qual è il fattore aggregante? Non è questa storia del torna un po' in ufficio, fai mezzo a casa, mezzo in ufficio, scelgo io, scegli tu. Dobbiamo ricreare un senso antropologico nel lavorare insieme in modalità che sino a poco tempo fa erano addirittura impensate. E come ritroviamo il senso di appartenenza? Come ricreiamo antropologia nei luoghi virtuali? Perché l'antropologia nei luoghi reali insomma è semplice, no? questa, questa idea che, che ci incontriamo in presenza per fare relazione. È vero, è giusto. Ma se il mondo sta cambiando a questa velocità, se le categorie spazio e tempo non sono più centrali come, come, o fondamentali o premessa, come diceva Kant, qual è il, il, il, il fattore cruciale per ricreare appartenenza intorno a una compagnia di assicurazione, intorno a un brand? È il purpose, ancora una volta, è uno scopo alto. È il sentire che tutti insieme stiamo andando in una direzione. E la leadership, conseguentemente, cambia. È, è, necessariamente cambia. Non è più una leadership manageriale, command and control, che aveva previsto no, quel piano e che andava a guardare gli scostamenti dal piano, no? accelerando diminuendo eh, costi e ricavi perché il piano doveva tornare sempre, in qualche modo. No? E quindi adattavamo, eh, diciamo, il futuro era un altro e noi adattavamo con il Reforecasting l'azienda al piano. Oggi è diverso, siamo flessibili, adattivi e, e il leader ha un fattore di integrazione. Il leader promuove la possibilità che le persone si esprimano, che i talenti portino molto di se stessi, una combinazione di fattori, di, di competenze tecniche e di competenze attitudinali per tutti insieme inseguire un sogno, no? inseguire una visione, inseguire uno scopo alto, come diceva Harley Davidson, no? che dicevamo poco fa. Quindi l'infinita ricerca di avventura. Non stiamo noi facendo polizze di assicurazioni, noi stiamo immaginando un mondo migliore. Eh, questo è il senso che dobbiamo ricreare in questo mondo che sta cambiando così velocemente. Sì, mi, mi collego a questa cosa a proposito di leadership perché eh, tempo fa rimasi sorpreso dal fatto che una serie tv che a me era piaciuta tantissimo, che è Ted Lasso, veniva citata in copertina, in un editoriale del Financial Times, come nuovo esempio di, di leadership basato appunto non su io sono il più bravo di tutti, segui me, ma basato sul risolviamo insieme dei problemi, non ho paura di esporti le mie debolezze perché so bene che lavorare insieme significa a crescere collettivamente quello che dobbiamo fare. Quindi io devo, in quanto leader, il mio obiettivo è valorizzare le risorse che ho a disposizione, non necessariamente guidare. Comunque, cambiamo ancora cappello e passiamo invece al, al Vittorio Tecnologo. Uh, parto da una, una, una metafora. Per me la tecnologia rappresenta quello che... Il terreno rappresenta per l'agricoltura, ovvero la cifra del progresso, dello sviluppo che un'attività di impresa può avere. Mm, ho scelto la metafora in un campo che si avvicina alla botanica perché un altro dei cappelli che potresti mettere è quello, io uh, ho avuto modo di, di saperlo in passato, però uh, mi interessava, a parte la metafora, prima di tutto... Uh, Fornire il mio punto di vista, è che credo che oggi sia indispensabile, ma ancora indispensabile che la tecnologia sia una leva anche sulla scrivania dell'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione o di una grande organizzazione, e credo però che la, che la, che la tecnologia sia ancora vista, l'impatto della tecnologia, sia ancora un po' sottostimato rispetto a quello che è l'aiuto che può dare all'interno della compagnia, no? Se, se, se andiamo 5 minuti indietro rispetto a quello che dicevi anche sulle modalità con cui oggi il lavoro viene svolto, diciamo basta poco per capire che effettivamente la tecnologia è capace di impattare in maniera molto profonda la vita di un'organizzazione. Quindi, volevo chiederti un punto di vista su questo e diciamo in particolare la tecnologia è un qualcosa che secondo te oggi viene vissuto e compreso a 360 gradi rispetto a quello che è il reale contributo che può dare? Ma ehm, se pensiamo alle compagnie di assicurazioni, eh, la tecnologia per molti anni è stata, diciamo, il, il motore di un progresso lento, di, di lunghi percorsi evolutivi, dove potevamo permetterci anche un certo tasso di inefficienza, dove esistevano tutta una serie di legacy, esistono tuttora una serie di legacy no, che impediscono una innovazione radicale, quindi in questo contesto e però in cicli di mercato più lenti, più lunghi, che permettevano alle compagnie di adattarsi eh, no, con, con, diciamo, con una certa tranquillità a queste evoluzioni, ecco tutto questo oggi sembra essere cambiato profondamente. Quindi Oggi non possiamo più vedere la, la tecnologia come una commodity che, sì, ci fa funzionare meglio le cose, i processi, eh, però tutto sommato non ne abbiamo bisogno, che era un po' il leitmotiv degli anni scorsi. Oggi la tecnologia, come dicevo prima, è un fattore chiave di successo insieme alle persone per essere flessibili e adattivi a fronte di un continuo e incessante cambiamento nel presente. Come si fa a essere flessibili e adattivi? Bisogna mettere, eh, diciamo, eh, in funzione e a disposizione dell'organizzazione, dei clienti, del mercato, una combinazione di fattori umani e tecnologici no? che abbia una velocissima reattività. Ora, prima abbiamo parlato del job crafting, della possibilità che le persone diventino velocemente adattive grazie alla possibilità di plasmare, riorganizzare il proprio compito, il proprio lavoro senza che più venga no, uh, diretto dall'alto. Stessa cosa possiamo dire per, per le tecnologie. Le tecnologie devono oggi accelerare il, il tempo di rilascio in produzione, la, la velocità di adattarsi. Ecco, in tutto questo voi come, come, come azienda leader de, no, di questo di questo contesto avete una, una grande sfida davanti, eh, di continuare a offrire quella possibilità no, per, per, se vogliamo, il liquidatore, mi viene in mente il vostro no, pluripremiato Claim Center, che ho avuto modo di conoscere ormai da molti anni, ecco, Cosa succede? La combinazione di quel fattore umano, di quel liquidatore e di quella tecnologia abilitante, semplificativa, quale miglior equilibrio vita-lavoro si crea? Quale miglior servizio offriamo al cliente? Qu quanto, quanto possiamo dedicare tempo allo scopo alto, che dicevamo prima, ai grandi temi no, dell'assicurazione? De, dell Una volta che abbiamo risolto e abbiamo creato un contesto nel quale molto velocemente eh, andiamo a, a offrire servizio. Allora, cosa verrà fuori da tutto questo? Non una tecnologia che soppianta. Io al liquidatore virtuale ho sempre creduto molto poco, sì, forse per eh, determinati prodotti assolutamente semplici e di massa, ma Immagino un augmented, un augmented human, no? Mi immagino la tecnologia che offre una infinita capacità di calcolo, un accesso a una infinita quantità di dati, una, una capacità quindi di, di augmentation, quindi di migliorare la performance umana utilizzando appunto velocità di calcolo e accesso alle informazioni. Ora questa, questa persona trova un nuovo equilibrio e lo fa come dicevamo prima in un contesto nel quale lo spazio e il tempo diventano meno diciamo, rigidi e rilevanti come prima, in cui l'equilibrio fra vita e famiglia eh, diciamo, diventa eh, molto molto eh, positivo eh, e quindi eh, l'appartenenza al purpose, allo scopo ancora una volta si amplifica. Vedo qualche minaccia da tutto questo, da questa impetuosa evoluzione tecnologica. Beh, in particolare Sto immaginando, ecco una, una delle riflessioni che sto facendo negli nel, ultimi, nel, ultimi tempi, è, è legata a quella che io eh, immagino diventerà eh, quella che chiamo la avatarizzazione sì. dell'economia. Quindi andremo verso una avatar economy, quindi abbiamo avuto tutta la, la, la, la dot-com, la, la, la, la social economy, eh, sì. quindi tutte queste etichette, ma stiamo andando verso una avatar economy. Ma ciascuno di noi, no? il, il nostro liquidatore che abbiamo citato, sguinzaglierà degli alter ego virtuali in uh, alcuni metamondi uh, organizzativi, perché potrebbero esserci anche, si parla tanto di metaverso, eh, ma ci potrebbero esserci anche metamondi organizzativi all'interno di una compagnia di assicurazione in cui ciascuna istanza uh, sguinzaglia il proprio avatar, no? il proprio il proprio se stesso duplicato, con il compito di eh, esplorare, raccogliere informazioni, apprendere, formarsi, comunicare, vendere, cioè. eh, acquistare. Ecco, questa esperienza umana, questa relazione uomo-macchina, eh, anche nelle assicurazioni, eh, si sposterà in questi metamondi? Questa è. È una sfida, no? è, una, è una prospettiva che da, da assicuratore, da, da, da, da psicologo, da appassionato di tecnologie, trovo tanto avvincente quanto inquietante, secondo certi punti di vista. Però penso che, come sempre, sono prospettive inevitabili. Perché? Perché quello che abbiamo osservato da qualche secolo a questa parte è che la tecnologia grazie alla tecnologia sappiamo fare molte cose e molte più cose e sappiamo farle meglio grazie alla tecnologia ma a causa della tecnologia non sappiamo più come fermare il mondo bellissima questa questa quest'ultima cosa in particolare vittorio Grazie mille, stare qui a parlare una giornata, come abbiamo fatto in passato, ma il tempo, il tempo è scaduto. Io ti ringrazio per aver partecipato, spero che la puntata sia stata di interesse di chi ci ascolta, e ci vediamo alla prossima. Grazie.